Eh, benvenuti al vandor cari eh, amici elfi e cari amici umani ci troviamo in una provincia del tipo assi prima di entrare vediamo i nemici che ci troveremo di fronte allora in questo caso abbiamo la eh, driade come potete vedere è molto simile a Misty Walker ed è in effetti indicata contro lo stesso tipo di unità eh, in cui è indicata la Misty Walker, ossia contro unità magiche e unità da mischia pesante, specialmente contro unità da mischia pesante vedete morti contro unità di mischia pesante più 90%, subiti da un unità di mischia pesante meno 80%, ovvero sia, non si deve far prendere eh, a quanto pare è micidiale, ma è anche poco difesa, eh, per cui colpire a allontanarsi. La sua caratteristica è muovere di 3, però eh, tira fino a 4, poiché le unità pesanti successivamente muovono di 2, restano appena fuori portata e quindi possono riprendere la distanza e sferrare un nuovo attacco fino a distruggere completamente l'unità da mischia pesante che sta attaccando. Okay. Eh, ha un'iniziativa più bassa rispetto alla Misty Walker che ha 20 a 17, quindi in questo caso si può entrare con una unità di arcieri eh, che hanno 18, tanto gli arcieri quanto gli arcieri umani, vedere la situazione e poi decidere meglio lo schieramento delle truppe. Ok, in questa provincia eh, insieme al bandito l'unità che ha un'iniziativa più alta vediamo adesso il bandito eh, Briganti astuto iniziativa 18 e se vedete unità da mischia pesante il supporto sono molti conto unità da mischia pesante più 80% come la quasi come la misty walker però risulta più corazzato, ok? Se ricordate le cifre, faccio rivedere rispetto alla worker ok? Eh, qui sono più 90, quindi più incisiva nell'attacco, però meno difesa, ok? Eh, meno corazzata, subiti da unità di mischia pesanti, colpi meno 80%, per cento come dire bisogna anche vedere la, la situazione in questo caso eh, gli arcieri ecco comunque questo, in questo caso stiamo parlando di un nemico eh, sappiamo perciò che dobbiamo prendere contomisure contomisure ideali per eh, questo tipo di nemico sarà il golem per gli umani eh, scusate per gli elfi oppure sarà eh, il eh, l'orco stratega meglio l'orco stratega secondo se si dispone ok attenzione però perché queste eh, unità ok eh, sono affette. Dal, dall'orco verde ok questo è il cosiddetto vecchio orco che eh, corre parecchio corre 4 e però poi deve colpire corpo a corpo è un'unità da mischia leggera per cui eh, deve fare corpo a corpo e in più ha ah, ah, la presa idea contro 2 quindi il corpo a corpo è un gran brutto cliente la cosa migliore è quando arriva vicino eliminarlo subito evitando che gli si lasci la possibilità di colpire a sua volta eliminarlo subito più presto possibile ok fine abbiamo qui, quelle vecchie conoscenze degli orchi generali muovono lentamente due passi, due esagoni alla volta e tirano ad uno, ok? Eh, pericoloso, deve essere eliminato dalle unità eh, leggere a distanza, la cosa migliore. Oppure, se come in questo caso, qui ce ne sono due, forse il caso è di introdurre eh, due o un arciere ok insieme ai golem allora vediamo un po di esaminare la situazione basta un arciere per bilanciare il brigante astuto ecco in questo caso l'iniziativa quando è pari l'iniziativa resta a noi okay? e eh, vediamo qual è la situazione per cui avremo qua eh, in questa posizione c'è il brigante astuto muove 3 tira 4 poi la triade muove 3 tira 4 ok e poi abbiamo questa bella salva d'amici allora la cosa migliore è mettere un arciere in questa posizione ossia all'ala destra e poi vedremo come eh, muovere ok, adesso vediamo sulla disposizione e nelle altre quattro caselle della, del nostro schieramento di partenza mettere qui quattro golem, per cui usciamo senz'altro rendiamoci questa resa non significa niente e andiamo a combattimento vero e proprio ok allora vediamo dunque abbiamo detto c'è di schierare quattro golem centro eh, mezzala sinistra mezzala destra ala sinistra e all'ala destra l'arciere ok a questo punto entriamo eh, Prepariamoci al combattimento. Ok, ora la cosa migliore qua, il eh? Cere deve bilanciare l'offensiva da parte delle truppe pesanti, degli orchi eh, generali, però per evitare che venga colpito dalle truppe leggere a distanza, driade e eh, brigante, in questo momento lo lasciamo fermo ok lasciamo poi che avanzino vengo eh. fermo è rimasto come dire, fuori portata ora qui c'è da sistemare la questione anzitutto vediamo il vecchio orco vediamo un bel colpetto poi ricordiamoci che la meno difesa tra i due sono, è la driade quindi da parte di questo golem che è stato attaccato e quindi questo momento non offensivo tiriamo a quella meno protetta ok allora, adesso abbiamo da tirare ancora a brigante astuto sperando di eliminarlo completamente e infine di eliminare il vecchio orco. ok le truppe nemiche pesanti si stanno avvicinando ora per non riportare danni nel nostro arciere la prima cosa che farà l'arciere è eliminare la, eh, quello che resta del reparto di brigade ah, cominciamo a fare una cosa, non attacchiamo immediatamente eh, uno dei vecchi, scusate gli orchi generali ma scriviamo i golem ok? diciamo che avanzino ancora però a questo punto come dire l'attacco sarà preceduto perciò dal che infiggerà un colpo molto pesante il resto potrà essere terminato dai golem ok eh, primo orco generale eliminato adesso avanza la seconda unità di orchi generali stesso discorso arciere molto distruttivo lascia terminare poi l'opera ai golem cerchiamo ecco. di ricordare questo principio Ok, e eh, El Vandoro, Elvan Splend, Vittoria Ifi, Gloria alla compagnia di Neri grazie per la visione, alla prossima.